Salve a tutti benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Canario, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciatemi un bel like alla fine di questo video e contestamente condividete o fatelo vedere questo video perché ho bisogno di altri 40.000 minuti di visualizzazione per ottenere il contratto da YouTube, che per me è importante. Oggi vi faccio vedere come andrò a migliorare questa stampante per eh, il lavoro di stampa che vado a effettuare, che di solito utilizzo una torcia per andare a visionare. Eh, i layer eh, di stampa e, e di la è molto scomodo. Guardando un po' alcuni progetti e idee su internet eh, sono arrivato alla conclusione di andare a stampare questa eh, finestra o diciamo telaio eh, che in descrizione vi metterò il link dove andrò ad appoggiare eh, una striscia a LED. Adesso andremo a vedere come eh, attaccarla. In più ho effettuato altri due aggiornamenti. Qui ho messo una copertura per il fece lo stop, uh, in modo da non danneggiarlo, e di lato ho, ho stampato, uh, il link lo metterò anche qui in descrizione, uh, un uh, tasto per il reset, per, ev per evitare ogni volta di effettuare lo spegnimento da stampare se la stampa non va bene quindi uh, andiamo avanti con il video adesso vi faccio vedere come andrò ad attaccare allora io nel frattempo già me lo sono preparato ho attaccato un paio di, ca di cavetti di colore rosso e nero per avere uh, l'idea del positivo e negativo questa è una striscia adesiva però se dovessi avere problemi di adesione andrò ad utilizzare anche una colla uh, attac questa qui quella l'olimpia economica cinese quindi partendo allora qui in questo tipo di eh, struttura qua ho un foro non so se le altre stampanti eh, ce l'hanno andrò a utilizzare questo foro Allora potete notare che questi tipi di strisce LED hanno delle unità, diciamo, le chiamo unità, non so come le chiamate voi, che sono dei pezzi a 3 LED, quindi eh, quando andate a tagliarli avete un taglio eh, obbligato. Eh, non effettuate tagli sulle parti bianche dove non c'è il, il, eh, il simbolo della forbicetta così rischiate di danneggiare tutta la striscia. Okay. qui fa un po di capricci qui c'è da andiamo a mettere della colla oh, I'm gonna... allora se riesco uh, andrò a progettare il copricavo uh, per questo particolare qui almeno così andrò a chiudere il foro e a, coprire il, uh, a nascondere diciamo, il cavetto se riesco allora, poi ve lo metterò in descrizione anche in futuro uh, almeno così lo potete stampare e correggio se avete voi un'idea me la passate a me in descrizione anzi scusate nei commenti così posso andare a stamparlo io e e migliorare così anche dal punto di vista estetico questa stampante A questo punto è il momento di metterla in funzione e vedere come va. Andiamo in corrente. Ah, bellissima! stupenda devo dire la verità! Andiamo! A, posto. a questo punto per non essere troppo noioso vi ricordo di lasciare uh, un like alla fine di questo video e di condividerlo. Quindi buona giornata a tutti.